Aida Jaspica smentisce il bacio con Jeremias, ma il fidanzato la lascia. Aida Jaspica viene rifiutata dal fidanzato dopo quanto accaduto con Jeremias Rodriguez. Aida Jaspica ha dovuto affrontare un duro colpo al grande fratello Vip, dopo essersi avvicinata a Jeremias Rodriguez. I due sono apparsi molto complici durante questultima settimana. I suoi atteggiamenti avrebbero fatto pensare ad un tradimento nei confronti del fidanzato. Questultimo non ha preso molto bene quanto accaduto. Infatti, pare che Giuseppe abbia deciso di chiudere la relazione con la Iespica. Il tutto è accaduto in diretta. L'uomo avrebbe potuto chiamare Aida per avere un confronto. Ma Giuseppe ha deciso di non parlare con la fidanzata. Una decisione che, però, ha gettato nello sconforto Aida. Sia quest'ultima che Jeremias hanno smentito qualsiasi tipo di approccio spinto. Lei Espica ha più volte dichiarato che tra loro non è successo niente. Il Rodriguez ha scelto di appoggiare le parole di Aida, dichiarando vagamente che tra loro non è successo nulla. Eppure queste loro dichiarazioni non sarebbero riuscite a convincere Giuseppe. I due hanno cercato di spiegare che Jeremias è un tipo che scherza con tutte. Anche Cecilia e Cristiano hanno preso le difese di Aida. In particolare, Malgioglio ha scelto di schierarsi dalla parte della Iespica. Jeremias, Rodriguez e Aida smentiscono il bacio, il fidanzato della Iespica non vuole il confronto. Scappa da me, ho capito è fidanzata. Queste sono state le parole di Jeremias, durante le prime settimane di convivenza nella casa. Infatti, il Rodriguez ha sempre cercato un contatto con la Iespica, la quale si è sempre mostrata innamoratissima del suo fidanzato, Giuseppe. Ilari Blasi mostra così alcuni filmati dell'ultima settimana. In particolare, l'attenzione si concentra sulla serata trascorsa con Cecilia e Ignazio Moser. Aida e Jeremias hanno ballato molto vicini e questo potrebbe aver infastidito Giuseppe. Ma lei spiega che in America Latina si balla così, ma nient'altro. E una frase della IA spica a farla finire nel mirino del pubblico. Voglio uscire lunedì, se no qua finisce male. I due si sarebbero anche appartati, per qualche secondo, dietro la tenda del confessionale, dove sembrerebbe esserci stato un bacio. Aida si giustifica nuovamente, lui scherza sempre, mi viene vicino all'orecchio, ma sempre scherzando. Non è successo niente. Jeremias conferma queste parole. Aida jespica in lacrime, il fidanzato la spiazza con un biglietto al grande fratello Vip. Hilary anticipa ad Aida che ci sono state delle conseguenze fuori per questa situazione. In confessionale che è un telefono, di cui il numero ce l'ha solo il fidanzato della Iespica. Giuseppe, però, decide di non avere questo confronto. Io gli mando un messaggio da qui e gli assicuro che non è successo niente. Se esco questa sera spero di vederlo. Nel confessionale che è anche una scatola per Aida, con dentro un bracciale che hanno in comune. Ma non solo, per lei asplica che è anche un biglietto da parte del fidanzato. Un gesto vale più di mille parole e tu con più gesti hai mancato di rispetto al nostro amore. Lei Espica appare sconvolta e dichiara di essere dispiaciuta per non avere avuto la possibilità di confrontarsi con lui. Jeremia scherza e non è stato niente, rassicura Aida Ida il suo fidanzato. Ilari ammette, però, che la decisione di Giuseppe è stata questa.